15 marzo, bonus edilizi e le opzioni di sconto e eh, di cessione. Siamo qui con Salvatore Regalbutto e partiamo subito con una domanda che riguarda appunto in generale i bonus edilizi ma più in particolare la cessione del credito. La scadenza per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate è stata spostata dal 16 di marzo al 31 di marzo, come commercialisti è stata chiesta un'ulteriore proroga per favorire la possibilità di contribuenti di avvalersi di tale opzione. Molto probabilmente la proroga non arriverà ma ci potranno essere ulteriori misure diciamo, correttive per favorire comunque eh, che eh, si possa utilizzare eh, tale opzione per le spese del 2022 e quelle eh, pregresse. Ritiene che la misura sia sufficiente? Ma guarda, in questo momento ciò che è stato proposto è quello fondamentalmente di procedere alla del credito in presenza di un accordo con l'Istituto di Credito acquirente, eh, a prescindere dal perfezionamento di tutto l'iter necessario perché poi l'Istituto di Credito proceda al pagamento. Sicuramente può essere uno strumento che dà un po' di respiro a questa situazione, altrettanto sicuramente avere un po' più di tempo sarebbe stato assolutamente opportuno considerato eh, tutta la fase di ritardi che si è accumulato per tutto l'iter normativo che eh, è continuamente variato e che quindi ha creato una situazione di incertezza che ha fondamentalmente paralizzato per mesi i processi di acquisto da parte degli istituti di credito.